Allora discutiamo dell'idea di delegare tutte le decisioni alle macchine, ai software, perché anche questa è una cosa che dall'ultimo Zeitgeist, anche se veniva fuori anche dagli altri, insomma mi ha lasciato un po' interdetto dove va a finire tutta l'evoluzione umana, la nostra cultura, le nostre cose, se anche fossero capaci di fare tutto quello che fa l'uomo ma meglio all'ennesima potenza, siamo sicuri che vogliamo lasciare tutte veramente la capacità di decisione ai calcolatori? Capisco il, il tuo dubbio e la tua preoccupazione perché è molto molto comprensibile e molto condivisibile. E, ti inviterai a leggere eh, l'episodi della mia vita nel Venus Project. Abbiamo pubblicato il primo, adesso stiamo per pubblicare il secondo. E, abbiamo realizzato queste cose proprio perché. Ehm, Abbiamo riscontrato questa difficoltà o addirittura questa incapacità di immaginarsi come può essere il processo decisionale in una società basata sulle risorse, basata sul metodo scientifico. Quando ehm, diciamo che deleghiamo una decisione alle macchine, non significa che le macchine in qualche modo prendono iniziativa e cominciano a fare cose. Eh, di, delle quali noi siamo all'oscuro e dobbiamo sub subirle questo è quello che ti vuole fare credere Hollywood con i suoi film che ti mettono paura della tecnologia dove ci sono i robot che a un certo punto gli vengono fuori gli occhi rossi e cominciano ad ammazzare tutti perché eh, pensano che l'umanità non serva più a niente e, questo è Hollywood questa qui non è la tecnologia è proprio... queste sono idiozie quello che tu fai per esempio quando utilizzi una calcolatrice Oppure quando vai dal macellaio, non è che prendi in mano la carne o se vai dal verduraio prendi in mano uh, le, le patate, dici, secondo me sono 2,5 kg. Cosa fai? Le metti su una pesa e vedi sono 2 kg 230 grammi. Ok, a quel punto chi ha preso la decisione? Che sono 2 kg 230 grammi? L'hai presa tu o l'ha presa il computer? In questo caso la pesa. La presa ovviamente la pesa, però di chi era l'intenzione di prendere le patate? L'intenzione era tua, quindi semplicemente il computer è diventato un'estensione di te stesso e ti ha aiutato ad arrivare a una decisione in modo preciso. Quindi quello che proponiamo di fare noi è quello di eh, metterci d'accordo solo sulle intenzioni. Per esempio noi ci, noi ci chiediamo che cos'è che vogliamo fare. Tu ti devi semplicemente mettere d'accordo su quello che vuoi fare. E dopodiché il modo in cui lo fai viene deciso attraverso un processo di inferenza, che è un processo tecnico di decisione, che è basato sempre eh, sulle informazioni che hai a disposizione. E chi è l'agente più bravo a prendere delle decisioni in base al numero di informazioni che hai a disposizione e al modo in cui li puoi combinare e caspita, sono i computer connessi alla rete globale di informazioni e i più grandi database che esistono e più computer sono interconnessi più questi ti danno una soluzione migliore questo cosa vuol dire? immagina che tu devi costruire per esempio un ponte eh, c'è quello che dice io lo voglio così, io lo voglio colà io lo farei di plastica, io lo farei di vetro, io lo farei di, di argento quali sono le risorse disponibili qual è l'impatto ambientale, eh, quanto tempo di costruzione, che cosa ti serve, quali sono, capito? Tutte queste cose qui sono dati tecnici che tu inserisci dentro a un computer e dopo che il computer ti dice, si può fare, con questi materiali hai questo impatto ambientale, questa resistenza, eh, questa percentuale di lavori, questa qui è la probabilità che crolli entro questa scala Richter di movimento, questi qui sono gli smottamenti che posso. Sono tutti dati tecnici. A questo punto il, il computer risponde con 10 possibilità, una delle quali è la migliore per quel contesto, in quelle condizioni, un'altra è migliore per un altro contesto in altre condizioni e fai la tua scelta in base a quelle risposte. Non è che il computer autonomamente, senza chiedere un cazzo a nessuno, comincia a costruire ponti, a buttare giù case e ad ammazzare gente. Semplicemente tu, quando devi fare qualcosa, chiedi al computer qual è il modo migliore per farlo e il computer te lo dice. Questo è il modo in cui funziona e questo è quello che intendiamo per delegare il processo decisionale alle macchine, che è semplicemente un supporto alla tua intelligenza, estendi il tuo cervello al cervello globale di tutto quanto il pianeta, che ti risponde in tempo reale facendo miliardi di miliardi di operazioni al secondo. E questo riguarda tutti i problemi tecnici. Per quanto riguarda i problemi morali, diciamo, eh, questa qui è una cosa che i computer ancora non possono fare e quindi non ha senso delegarla loro, ed è una cosa che dobbiamo vedere noi, ancora come umani. In un futuro magari i computer ci potranno dire agire dal punto di vista morale, ma non è oggi. Oggi ci possono dire come costruire ponti, come costruire case e come fare impianti di riciclaggio. Quindi la moralità, il comportamento e queste cose le dobbiamo decidere noi. E queste due decisioni sono importanti da fare.